Vorrei prima di tutto parlare della mia esperienza lavorativa da giornalista Di conseguenza parlerò anche della mia famiglia Mio papà è stato assassinato il 18 agosto del 2004 Lavorava come giornalista E nel 1988, prima della sua morte, ha fondato un giornale locale insieme a una tipografia mio papà prima ancora di questa data lavorava comunque come giornalista poi ha fondato il suo giornale e, e ha voluto lavorare per la popolazione locale per fare informazione qua nel 2004 poi è stato assassinato tuttora non sappiamo chi è l'assassino dopo la sua morte io da 15 anni porto avanti il suo lavoro io faccio tutto questo per portare avanti la bandiera del mio, mio babbo. Il mio obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione locale e faccio tutto questo lavoro in una zona come Silvan, molto difficile, molto complicata, nel sud-est della Turchia, una zona molto difficile soprattutto per i giornalisti. Devo dire che questo lavoro è molto sofisticato in tutte le parti del mondo. È difficile da fare. Tuttavia, a Silvano è ancora più difficile. Qua giornalisti eh, vengono maltrattati, eh, trattenuti. Negli anni precedenti scomparivano venivano assassinati. Io, in questi 15 anni di carriera, ho scritto tre libri, tre saggi ho provato a raccontare al resto del mondo tutto quello che succede in questa zona violazione dei diritti le ingiustizie ovviamente lavorando in questa maniera come giornalista il sistema, ossia il governo centrale oppure locale se la prendono con te più si critica il governo centrale più si diventa il il bersaglio il giornalista quando parla della verità della realtà denuncia i fatti un po' succede così da tutte le parti del mondo io in questi ultimi 15 anni ho subito 40 processi o meno di 40 anni io non tutto tutto quello che è successo io cerco di stare in piedi portare avanti il mio lavoro Nonostante diverse impossibilità, diverse difficoltà, cerco di fare il mio lavoro. Lo farò sempre. Sottolineo che oggi il mio giornale è chiuso. Non ce l'ha fatta. Nel 2015 ho, ho aperto un sito web per informare le persone. Il 16 agosto è stato chiuso anche quello. È impossibile accedere al mio sito in Turchia. 2015 è la data importante, c'erano gli scontri tra la guerriglia kurda e lo Stato, c'era il coprifuoco, io in quel periodo ho subito due attentati, precedentemente sono stato minacciato su internet da alcuni account twitter, mi hanno detto che sono un terrorista, sono un militante, mi hanno definito come un obiettivo. E in quel periodo poi successivamente ho subito due attentati. Ho delle riprese. La gente locale ha assistito tutto, ho un sacco di testimoni, ho rischiato la vita due volte. Ma nonostante tutto sono stato denunciato io. Sono stato trattenuto, sono stato rilasciato e poi hanno messo un altro mandato di cattura nei miei confronti. Comunque mi hanno rilasciato sotto condizione, sono stato processato e sono stato assolto, dopo 14 mesi di processo sono stato assolto. Il giudice chiedeva 27 anni di carcere per me e mi accusava di essere membro di un'organizzazione terroristica, ma io sono stato assolto. Ma nonostante tutto mi hanno denunciato di nuovo, mi hanno condannato a un anno e mezzo per via delle notizie che ho fatto io, poi sono stato assolto di nuovo. In tutti questi processi hanno utilizzato diverse prove, hanno detto che io ho incontrato i vertici della guerriglia kurda, del PKK. sì sono andato durante il dialogo tra la guerriglia e, e lo Stato. Ho incontrato il vertice del PKK più di una volta e le interviste che ho fatto sono diventate un libro. Ma non sono stato l'unico giornalista a fare questo, anche i giornalisti dell'agenzia dello Stato li hanno incontrati. Il mio obiettivo era quello di diffondere la voce degli altri, cercare di aiutare a questi negoziati. Ma nonostante tutto questo è il libro. È stato utilizzato come una prova contro di me. Il mio libro è stato è ritirato dal mercato, è stato censurato, ma nonostante tutto ripeto che in parte il processo è caduto in prescrizione, in parte invece sono stato assolto. Ma nonostante tutto successivamente mi hanno denunciato di nuovo di nuovo utilizzando le fotografie e le interviste che ho fatto con i vertici del pkk e mi hanno denunciato ancora un'altra volta e mi hanno processato in quel periodo c'era solo questo io cercavo di occuparmi di questo processo e anche di altri processi piccoli dove io ho vinto risarcimenti per i danni morali proprio in quel periodo una notte ho visto che è arrivata la polizia in missione speciale ho detto a questi poliziotti che sono venuti a casa mia cosa succedeva? mi hanno detto che dovrebbero arrestarmi e dovrebbero perseguire la mia casa dovrebbero raccogliere delle prove mi hanno accusato di far parte di un'organizzazione terroristica quindi di essere una persona violenta cosa quindi avrebbero potuto trovare a casa mia? armi, esplosive, bombe queste dovrebbero trovare in una casa di una persona che fa parte di un'organizzazione terroristica invece a casa mia hanno trovato dei giornali, libri i miei artist, le mie schede di memoria il mio archivio hanno raccolto queste cose dicendo che sono le prove del fatto che io sia membro di un'organizzazione terroristica questa è una pura trappola questa è una messa in scena vi dico una cosa nel processo precedente avevano raccolto le stesse prove nel processo in cui sono stato assolto mi hanno restituito questi miei materiali, dopo la mia assoluzione, dopo 18 giorni mi hanno ridenunciato, mi hanno fatto irruzione a casa mia, hanno riraccolto gli stessi materiali, giornali, riviste, eccetera, di nuovo per accusarmi di appartenere a un'organizzazione terroristica. Ma durante la mia detenzione provvisoria i poliziotti mi hanno detto, stavolta ti arrestiamo, quindi io ho saputo di quello che mi sarebbe successo prima dalla polizia, non dal giudice oppure dal procuratore, quindi si tratta di un processo puramente politico, non giuridico, dopo sono stato trasferito nel carcere speciale di Diyarbakir e ci sono rimasto per 15 mesi, mi accusano, ripeto, di essere parte di un'organizzazione terroristica, ma non sentito quello, tra le prove non c'è nessun, nessun elemento che potrebbe dire che io ho partecipato a un evento di violenza. Mi hanno prelevato il sangue, mi hanno preso le impronte digitali, niente, non hanno trovato nessuna prova concreta. Io sono giornalista, non ho niente a che fare con la violenza, io lavoro come un giornalista, io fotografo, filmo, scrivo, infatti... Non hanno nessuna prova contro di me per sostenere quell'accusa. Hanno utilizzato dei testimoni anonimi che hanno parlato male di me, anche loro senza prove. Per questo, pensate, solo per questo mi hanno trattenuto 15 mesi in carcere. Tra le prove hanno messo pure il libro che ha scritto il mio papà, che io dopo la sua morte o ripubblicato è un saggio che comprende diverse interviste fatte con la gente locale che ha perso i, i suoi cari negli anni 90 grazie ai paramilitari pensate che il giudice tra le carte ha messo solo l'indice del libro neanche un pezzo del libro secondo me il giudice non l'aveva nemmeno letto in più, questo libro, adesso, tuttora, si trova nella libreria del Parlamento nazionale. Io l'ho ripubblicato cinque anni fa. In tutto questo periodo non sono stato denunciato. Il libro non è stato censurato. Il libro è stato realizzato anche con i finanziamenti del Ministero della Cultura. Per cui non sono io in realtà a commettere reato, ma il governo eventualmente ha commesso un reato pensate che cosa è successo mio fratello quando ero dentro in carcere ha stampato dei manifesti ha creato una rete di solidarietà per la mia scarcerazione ha fatto una grossa campagna Ha appeso questi manifesti a silva in diverse località qua in zona pensate che il prefetto ha chiesto ai poliziotti di ritirare questi manifesti e mio fratello è stato trattenuto per questo e gli hanno fatto pagare una multa questo è un gesto di grande non violenza questo è un gesto che chiede giustizia sapete cosa vuol dire questo? non potete chiedere il vostro diritto non potete chiedere la vostra libertà se soprattutto sei kurdo in questo paese non puoi chiedere giustizia non puoi chiedere i tuoi diritti. Forse perché abiti in questa zona, forse perché sei curdo, ti succede. In Turchia, se sei un turco, ti accusano di essere un guilenista, un golpista. Invece se sei un curdo ti accusano di appartenere al PKK. Il sistema giuridico e il governo si comportano così. Io invece sono un giornalista, sono diverso, so, sono critico, ma non sono violento. Io ho lavorato in condizioni difficilissime durante il coprifuoco, quando fuori sparavano, la mia famiglia non riusciva a uscire fuori. Io sono andato a riprendere ciò che succedeva, fotografare le persone, intervistarle per denunciare ciò che succedeva. Io non sono un giornalista che parla esclusivamente bene del governo. Io mi sento responsabile, io ho una responsabilità storica, io vivo qua e devo denunciare ciò che succede. Così costruisco la memoria locale. E questo è quello che non vuole il governo centrale. Il governo centrale non vuole che la popolazione sia sensibile e, e sappia ciò che succede. Per cui... Il governo centrale cerca di mettere il bastone tra le ruote del nostro lavoro, dei nostri giornalisti. I governanti vogliono che noi siamo ignoranti, che non indaghiamo, che non chiediamo, che non approfondiamo. Restiamo ignoranti, così possono governarci meglio. Io sono contro questa logica, io sono contro questa mentalità. Io informo il paese, io informo la società. Perché non voglio che gli errori del passato e gli errori del, di oggi finiscano, non si ripetano. Io voglio che ci sia più amore, più pace. Perché io sono cresciuto in mezzo alla violenza. Per strada vedevo le persone morire. Mio papà è stato assassinato. Io sono stato cresciuto da un giornalista con mio papà. Io porto avanti la sua eredità, un lavoro dignitoso un mestiere assolutamente dignitoso diversi padri lasciano in eredità la casa, la macchina e i loro figli mio papà invece mi ha lasciato in eredità il lavoro più dignitoso del mondo e mentre lo faceva mi diceva non avere paura porta avanti coraggiosamente questo lavoro devi essere onesta per portare avanti questo lavoro io lo farò lo farò fino alla fine della mia vita. Coloro che mi minacciano, mi mettono in carcere, non devono pensare che io abbia paura. Io non faccio nessun passo indietro. Nonostante tutti i complotti, io sono qui, in piedi. Io oggi sopravvivo stampando le partecipazioni per i matrimoni. I volantini, i pieghevoli, a volte vado a fare delle riprese, fotografie presso i matrimoni, anche oggi prima di questa intervista ho fatto la stessa cosa. Faccio questo per un obiettivo molto specifico, guadagnando soldi mantengo me stesso e la mia famiglia e con il poco che rimane sostengo la mia attività giornalistica, porto avanti questo lavoro. Io devo lavorare come giornalista, ho una responsabilità storica. In questo paese numerosi giornalisti, professori, accademici sono stati licenziati, sono rimasti senza lavoro. E cosa hanno fatto? Sono andati al mercato a vendere limoni, hanno fatto il cameriere nei bar, nei ristoranti. Dovevano sopravvivere, portare avanti la loro vita, altrimenti non possiamo stare in piedi. Dobbiamo portare avanti la nostra vita in modo autonomo. Così con quello che guadagno da quel lavoro sostengo la mia attività. Questo è anche un punto importante. La popolazione locale mi chiede di stampare le partecipazioni per il loro matrimoni. La popolazione locale mi chiede di fare delle fotografie, delle riprese nei matrimoni. Loro mi sostengono perché sanno che io diffondo la loro voce io parlo della verità, della realtà che succede in questa zona e loro sono solidali con me mi sostengono in qualche maniera mi sostengono indirettamente, sostengono economicamente ciò che faccio e anche politicamente sono molto contento per questo, la popolazione locale è molto sensibile così Posso dire che sono autonomo, indipendente dal punto di vista economico e posso portare avanti la mia attività giornalistica. Sto lavorando anche su nuovi libri, vorrei ristampare per la terza volta il libro di mio papà. Una volta che sarà risolto tutto questo processo, una volta che supererò tutto questo, penso di lavorare su nuovi progetti editoriali. Arrivano nuovi libri. Chiedo scusa, sono un po' commosso. Scusa. La prima colazione era bellissima. Ho due figlie, Zeria e Rania. Una due anni, l'altra sei anni. La piccola aveva sette mesi quando sono entrato in carcere. Era molto molto piccola, per quello non capiva niente di quello che mi è successo. Era una bebè, è stata fortunata. La più grande invece veniva a trovarmi con sua mamma e mi chiedeva perché non tornavo a casa. Io non le ho mai detto che era in carcere. Non può, non può fare certi ragionamenti in quell'età. Per quello quando incontravo lei e la mamma nel cortile Dicevo che ero qua a lavorare e che facevo, cercavo di fare qualche, quattro soldi. Non volevo che venisse a incontrarmi quando c'era l'incontro dentro il carcere, in mezzo c'è il vetro, l'avrebbe influenzata male. Una volta a settimana la sentivo al telefono, mi chiedeva, quando sarei tornato, io dicevo, è rimasto poco, lavoro un sacco, ti porto dei soldi, lei era felice, che ci posso fare, ho dovuto mentire, però nell'ultimo periodo, negli ultimi 3-4 mesi della mia detenzione, mia figlia forse ha capito quello che succedeva, a scuola ha avuto dei problemi di adattamento, e problemi relazionali, per cui, Nell'ultimo periodo, suppongo che abbia capito un po' tutto. Mi abbracciava di più, mi ha abbracciato più fortemente. Mi diceva: Non ti lascio, non ti lascio da solo, vieni con noi a casa. Secondo me, avevo capito che ero in carcere. Mia moglie poi mi ha riferito, una volta che sono uscito, che la figlia andava dalle guardie, dai soldati all'ingresso del carcere. E gli diceva lasciate mio papà, lasciate andare mio papà, perché lo trattenete ancora? Mia moglie mi ha riferito a tutto questo una volta che sono uscito, non quando ero dentro, perché non voleva che io mi buttassi giù. In carcere prima di tutto mi mancavano le mie figlie, coloro che sono padri possono capire questo. Prima di diventare papà io non, non sapevo niente e non, non, non avrei capito assolutamente, una volta che sono diventato papà sono diventato più sensibile in carcere ovviamente pensavo in continuazione a mia famiglia, alle mie figlie, alla mia moglie alla possibilità di incontrarle, di giocare con loro, mangiare con loro, fare colazione con loro nell'ultima udienza il giudice mi ha chiesto quali sono le tue ultime parole io ho detto, signor giudice, mi mancano le mie figlie, vorrei fare colazione con le mie figlie. Chiedo la mia scarcerazione. Il giorno dopo ho fatto una bellissima colazione con loro. Io spero che per tutti i trattenuti politici, per tutti i giornalisti, succeda la stessa cosa. E vorrei che tutti fossero liberi. Io ho conosciuto diversi trattenuti in carcere, persone che hanno le famiglie, le persone che sono tristi perché non riescono a incontrare le loro famiglie. Io spero che tutti siano liberi, presto incontrino le loro famiglie, siano felici. Io vorrei che prima possibile i miei colleghi siano liberi una volta che sono uscito dal carcere mi sono detto ma cosa posso fare per loro cosa posso fare per la loro scarcerazione per esempio ciò che lei ha fatto intervistandomi è importante voi spargete la mia voce raccontate la mia storia questo è un atto di solidarietà molto importante quello che ci tiene sul morale quello che ci tiene viva la speranza è questo la solidarietà lo spirito della solidarietà mantenere viva la notizia la nostra voce è importante per quello ringrazio coloro che Parlano di quello che succede ai giornalisti in Turchia. Non dobbiamo lasciare da soli i giornalisti in carcere in Turchia, coloro che lavorano in tutte le parti del paese, anche qua nel sud-est. Diversi amici e colleghi sono stati maltrattati negli anni 80-90, sono stati arrestati, malmenati, torturati, hanno perso il loro lavoro, hanno subito dei grandi danni economici anche. Sono tante storie tristi. Cosa possiamo fare noi giornalisti? Noi possiamo essere solidali, noi possiamo, dobbiamo essere sensibili, collaborare insieme e mantenere viva la nostra voce, la nostra memoria. Per questo vi ringrazio infinitamente.